Linkin Park Kester Bennington morto, tour annullato, impennata nelle vendite streaming. Il Linkin Park, dopo la morte di Kester Bennington avvenuta giovedì 20 luglio 2017, hanno annullato tutti gli impegni della band. A renderlo noto è Live Nation. Organizzatore degli eventi in giro per il mondo, siamo incredibilmente dispiaciuti per la notizia della morte di Kester Bennington. Il More League North American Tour dei Linkin Park è stato cancellato e i rimborsi saranno possibili nei punti vendita d'acquisto. Il nostro cordoglio va a tutti coloro che ne sono stati colpiti. Solo qualche settimana fa. In occasione degli Days Festival 2017 a Monza, i Linkin Park sono stati protagonisti in Italia incantando i fan che adesso non riescono a credere che una storia lunga due decenni sia finita così, improvvisamente. La rivista Billboard, intanto, segnala come all'indomani della morte del cantante le vendite degli album e delle canzoni della band abbiano subito un'impennata. Facendo segnare un incremento del 5,33, rispetto al giorno prima, con gli album che sono passati da 1000 copie a 21.000 e i singoli da 2000 download a 90.000, con in testa il loro ultimo album Money More Linked con 6000 copie vendute rispetto a numeri piccolissimi del giorno prima.